La Twilight, ma che caspita ci fa nel mio mondo di Minecraft? Dovrebbe essere un mondo vanilla Perché c'è un, un portale della Twilight che porta palesemente in un'altra dimensione Che poi la Twilight è super pericolosa Io non ci posso andare così a caso Non ero affatto sicuro di entrare Però dovevo capire assolutamente quale mistero ci fosse in questo mondo Beh, a sto punto l'unico modo per capire che cosa sta succedendo è entrare nel portale